Ciao a tutti i Colors, benvenuti in questo nuovo video, allora sto facendo questa intro perché mi ero dimenticato di farla prima anche se vi risaluterò nel video che vedrete perché volevo ricordarvi che anche oggi è disponibile la lista Amazon eh, che pubblico ogni anno in prossimità del mio compleanno da circa 3 anni per chi potesse partecipare a maggior ragione quest'anno purtroppo da lontano al mio compleanno sarò ringraziato nello stesso video in cui aprirò il eh, regalo che mi arriverà. Per questo vi suggerisco di fare i bigliettini. Eh, se no fate come la mia migliore amica l'anno scorso che si è dimenticata. E io che ho scritto su Facebook. Scusate chi mi ha regalato la maglietta con le stelline. Buona visione. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi rispondiamo alla richiesta di Ake ah, Una ragazza siciliana che segue da qualche anno eh, Che ha un bellissimo canale di cucina Che tiene dalla Germania Ciao Valentina Oggi rispondiamo alla tua richiesta Ho pensato un po' a quale copertina volessi fare Banalmente Alla fine ho deciso di fare la copertina di questo video cioè il video di come creo le copertine. Wow, fantasia, portami via. Andiamo in pausa perché credo di non poter aprire i programmi con questo cosetto acceso. E ci vediamo al prossimo passaggio. Sono andato per voi su questo bellissimo sito che si chiama Pixabay. Cliccando pixabay.com ho già scritto la parola arte per non rendere il video troppo lungo e noioso Facendo una breve ricerca ho trovato subito questa immagine che si confà perfettamente al tipo di copertina che voglio io Quindi clicchiamo sull'immagine eh, Sulla destra c'è un tasto download gratuito Io lascio la terza dimensione a partire da sopra, 1920x1146, clicco su download e salvo nella mia cartella YouTube in questo caso ma si può salvare dove più si vuole. Ecco, vediamo un attimo come si vede la schermata di Photoshop, al limite metto in pausa e uh, la faccio più grande. Perché io utilizzo Photoshop? No, si vede tutto, pensavo peggio, complimenti a me per aver preso abbastanza bene le misure. Allora, essendo questa un'immagine che mi piace già tanto, eh, mi limiterò a giocare di più sulla scritta. Quindi andiamo nello strumento testo. E io in genere la prendo molto larga, come si suol dire, perché mi lascio un po' guidare anche la del momento. Quindi uno spazio del genere. E la prima cosa che faccio, prima ancora di pensare alle modifiche e le cuffie continuano a cadere, è proprio quella di scrivere la, la frase... Magari centriamoci sì. centrato. Ecco ogni tanto. Photoshop mi fa questo scherzetto per il quale mm, non mi dà le dimensioni reali. Quindi facciamo una prova. Proviamo a cliccare questa manina qui. Eh, ecco fa un pochettino più grande per lavorare ritorniamo sullo strumento testo prendo sempre uno spazio molto ampio e scrivo come fa una copertina però non mi sta dando le dimensioni reali quindi io faccio così ti faccio vedere comunque come si fa su photoshop e poi andiamo su un altro programma un pochettino più collaborativo che rappresenterà la copertina definitiva del video Però te li faccio vedere entrambi Tanto non dovrebbe essere un video troppo lungo Allora una volta scritto A parte eliminiamo questo livello testo di troppo da qui Sulla destra Elimina livello Ok, sto vedendo che però non vedete la parte destra, devo farla un po' più grande, quindi mettiamo in pausa un attimo. Rieccoci, dovremmo essere a schermo intero, stavamo modificando il livello destro, per errore se ne sono creati due, quindi andiamo sul livello di, <coughs> di troppo, che è quello senza nome. Clicchiamo con il destro facciamo elimina il livello andiamo sul livello che ci interessa che è quello come fare una copertina e vi faccio vedere quello che si può fare intanto andiamo su fx ma prima degli effetti speciali mi stavo dimenticando che mm, può cambiare il colore e il carattere Mettiamo Di partenza un colore più scuro Ma poi capirete il perché Di questa scelta Cambiamo il carattere Con uno più carino capitolo Secondo me Questo mi piacerebbe Se fosse veramente a 72 Ma è giusto per farti vedere Poi si va sul fx se mi ci fa ritornare, spero, sì, solo sul fx e eh, prendiamo ad esempio la traccia, che aggiunge una sorta di contorno. Vedi? Su un carattere così piccolo non si vede molto. Ecco perché io voglio utilizzare l'altro programma. Ma ti, faccio vedere, ma ti faccio vedere comunque un po' gli effetti di, di Photoshop C'è il baglio interno Che a me in questo caso non piace La finitura lucida ci può stare, si può sovrapporre un altro colore e cambiarlo ancora. Ecco perché prima ne ho preso uno brutto. Mi ehm, baglio all'esterno. Ti faccio vedere un po'. Gli effetti Photoshop in questo caso, siccome non mi ha soddisfatto minimamente la resa di Photoshop, noi annulliamo il tutto. Chiudiamo Photoshop. Ti faccio vedere il mio il salvatore alternativo Che si chiama Photoscape X Dopo 25 anni si è aperto Photoscape X eh, state, Non so perché stiate vedendo l'ultima cartella Ma comunque mh, Non è su queste foto che dobbiamo lavorare Quindi Come dice Hiro io Academy uno youtuber che seguo il computer si è bloccato per fortuna oggi vado a comprare quello nuovo quindi vi sta facendo vedere per fortuna è rimasto tutto aperto un'alternativa per fare alcuni tipi di copertine su Photoshop perché oggi mh, Photoshop non vuole collaborare quindi vado su editor non vuoi funzionare? che carino apriamo cartella youtube Salvate due, vabbè Allora Il funzionamento invece per quanto riguarda mh, Photoscape X È un po' più semplice Però anche con meno funzioni Provo a rifare la cosa che volevo far prima Inseri Ho fatto inserisci, scusate No, vabbè lo rifaccio perché l'ho fatto di fretta apri Scegliamo la foto Ho fatto inserisci qui E poi testo A quel punto <ride> Mi ha salvato l'ultimo carattere Harry Potter che ho utilizzato Ma... Um direi che non è adatto a questo tipo di copertina quindi cambieremo il carattere cambieremo il carattere e scegliamo cosa scegliamo tipo c'è cioè, allo vintage che è molto carino molto molto carino cambiamo text <coughs> e Viviamo tutorial di grandi potere. <laughs> Come fare una... Copertina Per Youtube No perché ho schiacciato Le due freccette Che non era ciò che dovevo fare Io No Non in grande perché questo carattere riccioloso non è bello secondo me è grande voi vedrete un ingente taglio a questo punto nel video io ricomincio da capo che bellezza ma eh, questa volta eh, scriverò io il carattere per evitare che si blocchi facciamo inserisci testo ancora una volta mi dà il carattere di Harry Potter ma non va bene adesso che ci penso approfitto di questo intoppo per cambiare carattere perché in realtà quello non mi piaceva tanto cioè, o meglio si sì, mi piace tantissimo però non per questo vi, non per questa copertina scusate e, quindi approfitto del piccolo errore per trasformarlo in una cosa positiva e prendere un altro carattere se magari questo mouse la smette di complottare contro di me con questo carattere, però questa volta scrivo io un numero, perché non voglio ritrovarmi come prima che si blocca anche l'anima, ehm, voglio cambiare un po' fantasia per una un pochino più colorata, tipo se riesco mi piacerebbe una di queste, tipo questa, mm ok mi piace, diamo ok cambiamo text con come fare non si sta leggendo quindi lo portiamo più in qui Una Io direi che è il caso di centrarlo Così è più carino Adesso scrivo copertina E poi lo porto di nuovo sotto Copertina Lo portiamo sotto così Ecco qui Allora sarebbe carino però ti faccio dare un'occhiata agli effetti gli effetti tipo c'è ombra lunga che non è male puoi regolare distanza angolo prospettiva addirittura il colore dell'ombra stessa poi c'è l'ombra esterna che pure non è male mi piace quasi di più Anche questa puoi regolarla Puoi cambiare il colore Il bagliore esterno Che è questo Overlace e maschere Io non lo so usare Non so man cosa volesse dire overlace. Quindi non mi arrischio E poi la funzione trasforma Che io non so usare Quindi detto che ci era piaciuta l'ombra esterna quindi io salverò l'ombra esterna mm, benissimo allora detto questo io mi tolgo dalla schermata faccio salva eh, si può scegliere di salvare con lo stesso nome o magari io invece farò salva con nome perché voglio dare un nome alla copertina e scrivo <coughs> Se voi aveste idea delle innumerevoli volte in cui mi sono goduto le cuffie in questo video. Vabbè. Scrivo copertina Tutorial ad esempio E salviamo così vi è salvato qui è successo che io vi stavo salutando e l'audio è andato veramente a farsi friggere quindi facciamo che vi saluto adesso spero che il tutorial combinato per impediti dal sottoscritto vi sia piaciuto se non siete iscritti iscrivetevi al canale attivate la campanella per non perdere nessuno dei prossimi video e mi raccomando occhio alla vista amazon aspetto i vostri regalini per festeggiare con me ciao